Siamo in compagnia del grande, fatemelo dire, Jarbas Faustino Canè al quale non possiamo non chiedere due domande la prima, eh, Diego Armando Maradona non c'è più vero uomo è morto male un po' ha voluto lui però... Come gli ultimi tempi, le ultime sue interviste, lui veramente è rimasto solo. Non è bastato la sua grandezza. Noi brasiliani abbiamo il puntiglio calcistico con l'Argentina. I brasiliani tutti a piangere, compreso i sottoscritti. Una domanda, eh, ti ringrazio per le belle parole su Diego Armando Maradona, questo Napoli, non ti puoi sottrarre, altalenante, grandi vittorie e poi ieri con la Z, una partita quasi mediocre. Non mi piace il comportamento dell'allenatore, deve cambiare, qui sta a Napoli, non sta né a Milano, né a Pisa. Troppo musone? Allora no, lui vabbè, può essere anche un suo valore per lavorare, è un gran lavoratore, mi piace quando è arrivato, mi è piaciuto quando è arrivato e compagnia bella, adesso ci sta perdendo perché filosofare a Napoli, sinceramente io vivo qua da 60 anni e delle cassate ai tifosi non si possono dire l'ultimo caso quello di Insigne io ho vissuto dieci anni assieme a Giuliano anzi lui assieme a lui, a me perché quando sono arrivato lui era nei ragazzi Giuliano ha fatto il capitano del Napoli per dieci anni odiato dai tifosi però lui sapeva il fatto suo e tecnicamente non era la metà di Insigne allora io qualche volta ho scritto un qualcosa per dire insieme, fai quello che sai fare e basta, non darete, perché visto che considerate che i napoletani ce l'hanno con i napoletani bravi, eh, fai il tuo lavoro e basta. Appunto. Grazie sei sempre gentile come sempre, in bocca al lupo, grazie ancora.